Eccolo, eccolo, eccolo Benvenuti in questo nuovo video, anche oggi siamo qui con i trucchetti i life hacks più visti su tiktok Visto che vi piace un sacco questa serie, ho deciso di portarvi un altro episodio Non so sinceramente a che episodio siamo, tipo il quarto, non lo so non lo so Fammi prendere gli occhiali da sole per la intro Intanto là c'è anche una mascherina a petacolo Le mascherine più belle che ci siano Io sono barbuto ma non ho la barba Allora non perdiamo tempo Guardiamo subito sulla scaletta Qual è il primo Lifehacks TikTok più visto da riproporre Mi raccomando se siete nuovi nel frattempo iscrivetevi E commentate con hashtag nuovo iscritto allora, per il primo life hacks TikTok ralala, ci servirà un telefono, ok? E una moneta, una piccola moneta tipo da due centesimi, cinque centesimi. Perché come vedrete qua di fianco, io riuscirò a ricreare il cerchio perfetto disegnato sull'iPhone in un semplice modo. Ok, se voi volete divertirvi a fare dei cerchi perfetti, delle... Mm, come che si chiamano? Mm, delle... Non mi viene il nome. Vabbè, dei cerchi perfetti nelle vostre storie, nelle vostre robe, ora vi faccio vedere come fare. Allora, oltre al telefono dobbiamo avere ovviamente una cover. Tirarvi la cover, mettere la nostra monetina in mezzo al telefono e infilarci la cover stando attenti a non spostarla. Come vedete qua c'è tipo una cunetta che ci permetterà di fare questo. Vedete il telefono come gira? È incredibile. Quindi andiamo su Instagram, nelle storie, mettete su senza tener premuto, lasciate stare che io ho il telefono in inglese quindi c'è scritto hands free. Teniamo premuto 3, 2, 1, iniziamo a girare il telefono, è successo qualcosa. Allora abbiamo qua il nostro schermo rosa, mettiamo il pennello, iniziamo a girare, eh, mi dà errore. Allora il mio telefono è imballato quindi anziché farlo nelle storie lo farò qua su whatsapp Tanto è la stessa roba, scegliete un colore con il pennello, controllate che vada Ecco qua una spirale, non è proprio perfetta perché il telefono continua a muoversi Però già cioè, avete capito, basta che fate girare il telefono e verrà una spirale Adesso io non, non, non riesco a farla perfetta raga. Però vi assicuro che sicuramente Se voi provate voi verrà giusto Riproviamo l'ultima volta Ok dai più o meno Basta che tenete il dito in mezzo Il telefono girerà e vi farà una spirale Quindi se volete creare spirali robe o disegni da mandare ai vostri amici in modo perfetto Questo è il metodo giusto Quindi questo life hack funziona Allora il secondo life hack è un trucco che quando l'ho visto ho detto Questo qua non può essere vero Quindi andremo a provarlo Perché io sinceramente non ci credo Ma proveremo Se volete fare i fighi con i vostri amici vincere scommessi in modo molto semplice o fare dei TikTok Video, quel cavolo che volete, vi insegnerò un trucco per fare la bottle flip. Avete presente quella dove flippate la bottiglia e fare in modo che vi esca sempre? Ha dell'assurdo, eh? Dite, come cavolo è possibile? È possibile almeno dal TikTok che vedrete qua di fianco: è possibile. Basterà semplicemente prendere la nostra bottiglietta d'acqua, mettere un pochino d'acqua, come facciamo di solito per fare la bottle flip, però aggiungere anche del sale. Non chiedetemi per quale assurdo motivo possa funzionare, però a quanto pare funziona. Quindi, boh, proviamo. Allora. Allora, qui abbiamo la nostra bottiglia, in questo momento è senza sale, quindi noi facciamo così: vedete, non è che flippa sempre, non sta flippando ora, ci vogliono un po' di tentativi. E dai. Ok ha flippato Ora vedremo se aggiungendo del sale flipperà sempre Io ho qua il mio sale Apriamo la nostra bottiglia Non vorrei far casino non so che succederà Oh porca puttana Sapevo che non sarebbe stata una buona idea Attenzione perché qua ho l'imbuto di barbuto Ok aggiungiamone ancora un po' Allora la spiegazione è che secondo me col sale fa peso e quindi si flippa più facilmente Questa è la mia spiegazione Non ne potrete trovare altre sinceramente Scuotiamo Allora abbiamo shakerato bene Ora proviamo Uno Due Tre Oddio Se arrivo a 5 di fila raga dovete iscrivervi e commentare almeno 5 volte che ho scritto barbuto e cappeone 4 5 Commentate con Barbuta il campione. Vediamo a quanto arriviamo. 6 7 Incredibile. 8 No, era 6 a 7. Boh. 9 10. Potrei andare avanti così all'infinito, ragazzi. Quindi questo Lifehack funziona. Potete fare fighi con tutti i vostri amici, semplicemente aggiungendo da sale senza farvi vedere. Allora invece per questo hack e tiktok birra, ci servirà una birra. A me non piace sinceramente la birra, infatti l'ho preso solo per fare questo trucchetto. Mi piace, preferisco più gli alcolici normali, la birra non mi gusta. Comunque c'è questo tiktok che continua a girare, che praticamente dando due colpi qua, due colpi qua e poi facendo così, in teoria si apre. Quindi ora proviamo. Non sta funzionando Non sta funzionando Oh, oh, oh. Razzi non sta funzionando Aspettate un attimo Mentre lo facevo mi è venuta la paura che mi arrivasse il tappo nell'occhio Quindi metto gli occhiali da sole Sto diventando nervoso, non va? Forse sto usando il coltello sbagliato Oh Passiamo alle armi pesanti. Oddio. No. Fermati, fermati, fermati, fermati. Ok. Oddio. È partito tantissimo. Ecco l'altro pezzo. Ho imparato a sciabolare le birre. Quindi anche questo life hacks funziona, però non è molto utile. Vi dico la verità. Perché ho notato sta roba. Una volta aperta così la birra, non possiamo berla. Perché qua ci sono tipo dei pezzettini di vetro rimasti qui. E quindi è molto, molto, molto pericoloso. Sentite? Che ci sono dei pezzettini che vengono via. Quindi non vorrei ingerire dei pezzi di vetro nel mio stomaco. Di conseguenza è un trucchettino bello da fare magari in video, robe così. Però... Funziona ma non è molto utile Anzi potrebbe essere dannoso Quindi non bevete la birra così se la bevete Allora per questo nuovo tiktok Life Hacks viral. Siamo usciti Ovviamente mascherina pettacolo Non potevo farla a casa perché sennò avremmo combinato è giusto? Avremmo, sì. Avremmo combinato un casino incredibile, incredibile. Quindi siamo venuti in questo parco, ora andiamo un po' più là dove i occhi non ci potranno vedere. E faremo questo esperimento. Mettere, metterendo. Hashtag metterendo. Mettendo il bicarbonato in questa salsa che è il ketchup piccante che sono andata a comprare apposta. In teoria potete schizzare, diciamo, con questo in giro. Se volete fare uno scherzo a vostro amico, se non avete il liquidator, questo è quello perfetto. Andiamo. Allora, esperimento. Attenzione ragazzi che ci stanno osservando dall'aria dall cane. Non inquadriamo uh -huh. che poi mi vengono a prendere a casa. Allora, apriamo. Vedete com'è nuova. Oddio, questo è ketchup piccante, ragazzi. Mettiamo il nostro bicarbonato. Forse ne ho messo troppo, non lo so. Allora, ragazzi, io faccio quello che ho visto nel video. Non so se è il modo giusto per farlo. Signorina è pericoloso Si allontani per favore Già si sta gonfiando Bravo Si sta gonfiando Oddio Non ha schizzato Che schifo puzza tantissimo di ketchup Aspettate riproviamo Oddio Sembra un vulcano eh Sembra un vulcano Guarda che roba È un vulcano Oddio c'ho tutte le mani sozze Apri il tappo E niente non va più vabbè questo esperimento è riuscito non come nel video ma è riuscito io sono tutto impuso ragazzi vuoi sentirlo dove? no non sembra neanche di ketchup ok zio io ho bisogno di una mano con le mani che puzzano di ketchup siamo qui per l'ultimo life hack e tiktok viral tutto qua praticamente sta girando un botto su tiktok con i video che passano la mano davanti allo specchio e si trasformano e tutti dicono ma come hai fatto oh ma come hai fatto oh ma come hai fatto io qua vi metterò il mio risultato Qua di fianco Non è perché lo devo ancora fare Vado a vedere come si fa Adesso vi faccio vedere Adesso vi faccio vedere Perché questo è speciale, eh. Questo è speciale. Vedete un barbuto Un barbuto spettacolo. <ride> devo calcolare un po' la musica Ok lo faremo con la musica di sottofondo Ci siamo eh Praticamente bisogna mettersi davanti allo specchio Avere un telefono che inquadri lo specchio E poi fate in questo modo Fate un po' di clip Eh no manca la, la straccia e lo sgrassatore qua, qualcosa per i vetri Cosa prendiamo? Prendiamo lo sgrassatore universale eh, Per il vetro Va tutto pulizia <ride> Ok Ok Abbiamo fatto le cose così, dopodiché bisognerà mettersi belli e quindi poi farlo in modo, cioè, capito? Dove si cambia, quindi bisogna rifare la stessa cosa e con un programma per iPhone semplicemente con TikTok mettiamo in mezzo le parti belle, in mezzo a quelle brutte e viene il risultato, io ve lo metto qua di fianco Io non ne ho bisogno perché sono sempre bello, quindi non, è... non vedo cambiamenti Lo facciamo? Lo facciamo. Lo facciamo. Allora, stoppiamo un attimo qua, ci mettiamo un po' bruttini il codino in avanti, che non so se l'avete mai visto, questo qua è spettacolo tutto. Codino in avanti, con collana, ci mettiamo un po', un po così, un po' alla ah, mascherina e mettiamo... Così facciamo sempre pubblicità petacola gang. Aspetta. White, <ride> white, white, white, white, white. Ok, un po' stupiti, no? Perché in teoria viene quello bello. Però c'è la parte di quello bello, quindi riprendiamo. Cerchiamo di metterci qua davanti alla faccia, ok? Davanti alla faccia, in modo tale che la copriamo per far bene la transition. Facciamo un po' di mosse, no? Un po' di mosse così. Ok, e ora il risultato, finalmente. C'è Matteo che era dietro la telecamera fino a poco fa Questo era l'ultimo Lifehacks TikTok Vi era super visto su TikTok su, Ora anche su YouTube Grazie a Barbuto, sempre piaciuto Noi ci vediamo venerdì con un prossimo video Perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica Alle 18 c'è un nuovo video su YouTube Noi ci vediamo tutti i giorni alle 21 su Twitch Vi lascio il link in descrizione e primo commento E mi raccomando acquistate il merch di Barbuto Che è sempre piaciuto Anche quello link in descrizione e nel primo commento Ciao belli